questo mondo avido senza amore per noi mortali io Senza un lamento, senza il nostro bacio, di adio, di audio. Allora, venite un attimo Il mattino eh, di Napoli eh, Il mattino di Napoli Ringrazio Bruno Mancini Che ha voluto ricordare Questo evento importante Milena, compagnia Per favore, venite un attimo qua Perché devo dare il giornale Sono tutti uguali Questo sì, Mancini sì. Eh? è Presidente Mancini. della DIA, Presidente dove della DIA? Ecco Dove eh, è della abbiamo la nostra Questo è per tutti i modi, eh? Ah ok, dobbiamo fare la foto. sì silenzio un attimo oh, anche le pittrici stanno zitte io vorrei anche la io vorrei visto considerato che ormai inizia l'altra parte vorrei che il saluto finale lo desse sai chi lucia fusco perché perché è lei che ha collaborato I yeah. don't No, non posso pensare, perché... no, va bene, ok, aspettate un attimo, sì, sì, dire, un dico, voglio ricordare, come ho ricordato a tutti, voglio ricordare anche eh, la sorella di Milena, il padre, la mamma e poi ricorderemo anche Zia Bettina con Caruso. Quindi ricordiamo anche questo, questo okay. è un aspetto storico. Va bene, aspettiamoci. Grazie. Eh, grazie. Eh, <ride> Grazie.